Siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana con Enrico Jay e in questa settimana, eccolo qui è comparso anche in sovrimpressione, abbiamo Juventus, perché questo titolo? Allora, eh, Scevri, visto che bella parola, non la dicevo dall'87, Scevri è <ride> sì, un po' da... disuso però giusta. Allora, disadorni da eventuali anche eh, disadorni eh, perdonami <ride> però vabbè dai. il senso <ride> vabbè. allora disadorni da eventuali afflati eh, di tifo abbiamo diciamo proposto Juventus proponiamo Juventus per mere ragioni di analisi tecnica è uh, un titolo che vabbè, conosciamo tutti comunque è una società sicuramente che può avere delle difficoltà in alcuni casi con bilanci e eventuali problemi di carattere extra, extra calcistico ma per ora sembrano uh, tra passati uh, il peggio sembra passato perché ha già scontato il prezzo uh, l'eliminazione della squadra dalla competizione della Champions League e quindi eh, diciamo che le brutte notizie dovrebbero essere finite e graficamente questo sembrerebbe confermato mm, se partiamo dal che... daily? partiamo dal daily ma ok sì. perfetto partiamo dal daily perché il daily mostra eh, il livello in area 0,27 e 0,28 che sono i minimi assoluti dalla quotazione del titolo è un livello che ha fornito un eccellente e precisissimo supporto un triplo minimo e io ho messo di medio periodo perché il primo dei tre minimi viene fatto a marzo e poi dopo circa sei mesi viene fatto il secondo e il terzo minimo la seconda e la terza freccia rossa in basso che vediamo da lì il titolo è ripartito è ripartito questa mattina in debolezza ma chiaramente juventus è un titolo estremamente volatile quindi il possibile trade log va interpretato con lo spirito di dire ok abbiamo un supporto importantissimo ai minimi assoluti e quindi eh, posso provare in teoria a mettere il titolo in portafoglio eh, posizionando uno stop loss appena sotto appena sotto a quel supporto se il titolo dovesse beneficiare di eh, risultati sportivi interessanti notizie di calcio mercato che eh, possono andare a beneficiare, sul, a impattare bene sulla situazione contabile e così via lo spazio di risalita lo vediamo è Pressoché infinito, ossia, a, ad aprile del 2021 stava a 1 euro, adesso è a 0,29. Quindi abbiamo un rapporto tra un eventuale rischio e il rendimento assolutamente eh, ottimale, favorevole, interessante. Ok. E vorrei poi eh, vedere proprio l'analisi tecnica anche sul time frame mensile perché sul time frame mensile eh, quello che eh, si evidenzia, il consiglio che do sempre, è di eh, fare l'analisi per cercare eh, il timing su un time frame daily, ma sul mensile, sul settimanale, insomma su quelli superiori andare a scegliere se l'impianto eh, grafico è rialzista o ribassista. E in questo caso sul mensile vediamo come quel triplo minimo, quell'area supportiva eh, disegni eh, da prima, Proprio a marzo, un hammer quindi una candela di inversione dopo un lungo downtrend. E poi si è andato a formare il doppio e il triplo minimo. e Le ultime due candele, quindi gli ultimi due mesi, stanno almeno per ora formando un pattern engulfing bullish, quindi un pattern anche in questo caso rialzista. Sarà chiaramente importante vedere come eh, andrà a chiudere il mese. ma. Io credo che una rottura di 0,30 0,31, diciamo una chiusura mensile sopra 0,31 sarebbe, secondo me, la conferma di una importante eh, occasione, occasione longa di medio periodo, quindi ecco okay. Juventus offre secondo me un impianto rialzista con un rapporto tra rischio e rendimento assolutamente favorevole ok, entra di diritto nella watchlist, list eh, Esch, la dedicata. Champions League entra nella nostra watch appunto, list appunto, meglio di così eh, chissà cos'è meglio, ce lo diranno anche i tifosi della Juventus perfetto, questo è il titolo nel mirino della settimana che poi potrete raccogliere se volete insieme agli altri